Ciao a tutti oggi prepareremo la ghiaccia reale o glassa per biscotti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero al velo, albume d'uovo e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Per chi non avesse lo zucchero a velo può utilizzare lo zucchero semolato nella stessa quantità lo mette all'interno del boccale e lo fa polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero a velo, l'albume e il succo di limone.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 Abbiamo trasferito la ghiaccia reale in una sacca a poscia, adesso andremo a decorare i biscotti. E proseguiamo così con gli altri biscotti. Ghiaccia reale o glassa per biscotti. Può essere utilizzata bianca o colorata con aggiunta di coloranti in gel o in polvere. Grazie e alla prossima ricetta!